Ok vai vai! Slickidei! Oh oh oh! Oh, ma non facciamo, Giummy! Sì, me Oh! Qui è quella! Sli Kumeon! Dove va l'anteriore? Vado io! Oh, oh, oh! oh, oh. Eh! non ce la farò mai ah, non ce l'ho fatta aiuto funzionerà oh, oh, oh. pure Walkman e eh, vaffan uh. qui c'è scritto sì, Andare di qua, fare così e poi giù. Ok. Vai, vai. Oddio.